Ciao, eccoci qua ah, Mi è beccato in flagranza mentre stavo disinfettando la nostra cappa di sicurezza biologica Come vedi sto utilizzando un semplice foglio di carta E' del disinfettante L'importanza di eh, pulire la cappa prima dell'utilizzo è una tematica molto ostica a volte per qualcuno perché si dà per scontato che la cappa sia pulita ora io l'ho un po' enfatizzato questo è il risultato ad esempio della pulizia nonostante questa cappa fosse stata pulita, te lo assicuro questa cappa è una cappa che abbiamo all'interno del nostro laboratorio più per utilizzo, eh, fare prove con la strumentazione, fare eh, test di sostituzione filtri e quant'altro. Quindi viene periodicamente pulita igienizzata e tutto, ma vuoi o non vuoi c'è un'apertura frontale, c'è un ricircolo in ambiente di polvere e sporco e questo è il risultato. Quindi ti consiglio se devi pulirla di avere un pezzo di carta, un foglio di carta e al termine della pulizia devi avere il tuo foglio di carta. Quindi se vedi che mancano dei pezzi all'appello fai attenzione vuol dire che probabilmente sono caduti all'interno della tua cappa e quindi li dovrai rimuovere prima di accenderla. Se invece lo fai con cappa accesa ti consiglio di utilizzare dei panni eh, piuttosto che carta perché la carta come dicevo potrebbe staccarsi e andare, eh, ed essere aspirata dal motore. Ti ringrazio e spero che questo ti sia stato utile. Ciao!